Ciao sono William Bisacchi di blog bisacchi.it e questo video andremo a vedere perché non scegliere infissi in pvc il pvc ad oggi è uno dei materiali più utilizzati soprattutto in edilizia popolare e quando i prodotti sono molto utilizzati e sono sulla bocca di tutti si rischia di fare degli errori perché dico questo perché quando si segue la massa probabilmente non si sta seguendo le proprie esigenze o non si sta seguendo quello che occorre nella propria casa. Ad esempio, se stai ristrutturando o costruendo una villa probabilmente l'infisso in PVC non si sposerà bene una villa. Cioè, Ti faccio un esempio, io non ho mai visto, cioè, ho visto pochissime volte personalmente, ma anche nelle riviste di, di architettura delle belle ville realizzate con infissi in PVC solitamente quando vedi delle belle ville i infissi sono realizzati ad esempio in acciaio, in corte, quelle più esclusive oppure in alluminio, oppure in legno e in legno alluminio ma non in PVC se hai delle esigenze ad esempio vuoi una casa molto luminosa cioè è inutile andare su PVC che comunque hanno dei profili molto grandi che ti portano via la luce oppure ancora se hai dimensioni molto grandi il PVC non va d'accordo con la dimensione grande, meglio non sceglierlo. O ancora, se ti piacciono i profili sottili, i profili slim, col PVC andare a fare dei profili sottili è controproducente perché si va a togliere quella resistenza meccanica che invece occorre al materiale che è debole di suo. Se vuoi personalizzare molto il colore degli infissi, il PVC si ragiona quelle pellicole e anche lì è controproducente cercare di fare tutti i colori come potresti fare col pvc rivestito in alluminio otterresti un pvc che costa come un alluminio e quindi andresti a perdere uno dei principali vantaggi oppure se vuoi una casa veramente con poca manutenzione il pvc è un materiale che dilatando e muovendosi abbastanza ha bisogno di registrazioni frequenti oppure se vuoi una casa con degli fissi che devono durare tantissimo nel tempo il PVC ha una durata media e molto inferiore rispetto ad altri materiali come l'alluminio, come l'acciaio o come il legno alluminio. O ancora, se vuoi dei design particolari, lo puoi trovare facilmente con il legno, con l'acciaio, con l'alluminio, più difficilmente sul discorso PVC. Ma ecco, se il tuo caso non ricade in nessuno delle, dei casi o delle esigenze che ti ho appena descritto, ecco in quel caso sì, puoi scegliere i fissi in PVC e otterrai tutti i benefici che ha questo materiale in tutti gli altri casi ti sconsiglio di utilizzare ed ecco perché non scegliere gli infissi in PVC se ti è piaciuto questo video metti mi piace se vuoi approfondire il discorso degli infissi c'è un bellissimo libro che si chiama scegliere gli infissi è facile con sistema bisati. lo trovi su Amazon o nelle principali librerie italiane ah dimenticavo segui il canale e attiva le notifiche così non ti perderai i prossimi video ciao